cari amici qui il vostro saint Chan, eh, sto facendo questo live dopo quattro giorni che non faccio nulla per il canale e eh, forse gli metterò un titolo migliore forse non so che sarà ma ho ricevuto molti commentari alcuni belli alcuni brutti quindi adesso passiamo un po che qua non riesco nel computer a vedere la diretta che faccio dal cellulare a ah, ecco qua e così rispondo al nostro amico eh, alessandro arcangeli bella elegante grazie grazie mille amico eh, grazie infinite eh, c'è chi non la pensa come te che è il nostro spettatore che a cui non piace come ballo e il nostro spettatore è questo qua eh, che probabilmente cancerò, cancellerò il suo commentario ma eh, l'ho voluto mettere in evidenza per vedere i miei fan i miei seguaci che ne pensano della sua condotta perché eh, io non voglio segnalare nessuno ma se a qualcuno il suo commentario non piace lo potrà segnalare io invece ho deciso di non filtrarlo proprio perché per far vedere a tutti eh, il motivo per il quale io filtro i commentari generalmente allora alessandro arcangeli qua c'hai il nome di di quel eh, di quello spettatore che ha fatto dei pessimi commentari eh, sulla forma in cui ballavo ma anche di peggio e, e niente sono quattro giorni mi sembra che non faccio un live eh, quattro giorni grazie per il like anche sono più di quattro giorni che non carico un video editato dal computer perché ormai è sempre più difficile fare dei video ma eh, ho fatto dei video che si sono visti molte volte eh, per lo meno rispetto ad altri allora eh, vale la pena di ricordarli c'è anche un altro youtuber che mi ha fatto un commentario cattivo e che è questo qua questo signore qua questa signora non so ecco qua Ecco, eh, se volete voi come fategli dei commentari ma ecco ho fatto un, un video eh, che si è visto molte volte parlando del caso iara gambirassio e poi vabbè, eh, eh, soprattutto il video electronic dance che è stato visto più di 1424 volte si vede che me l'hanno commentato negativamente per l'invidia. Ci sono degli youtuber che sono invidiosi e qua vediamo se riesco. Ecco, questo è il titolo del video per il quale eh, mi hanno eh, mi hanno criticato. Comunque, eh, non so, la politica italiana resta sempre quello che è. Eh, qua fra i commentari invece buoni e vediamo perché non me li mostra tutti adesso chissà che cosa ah, perché sto cercando sì vediamo fra i commentari favorevoli eh, commenti pubblicati c'è quello del nostro amico duccio barbacani il quale saluto ciao duccio barbacani eh, che tra le altre cose mi dice che ho eh, una mitica cravatta di preiana caro duccio barbacani eh, magari io fossi come di pre magari ci avessi lo stesso successo in youtube però sì eh, mi è sempre piaciuta la cravatta rossa sta bene con tutto poi è molto energetico il rosso allora come dire faccio questo video che forse sarà breve per non allontanarmi troppo dalla comunità youtube che mi segue e eh, poi lo editerò meglio perché non so che titolo dargli eh, intanto sono già cinque eh, minuti che trasmetto e niente io seguo sempre più scarsamente l'attualità perché in pratica guardavo i tg come una prassi quotidiana come una routine come un qualche cosa una noia quotidiana e da un po di tempo dopo pranzo dormo quindi non me ne frega del telegiornale c'è stato il caso di facebook che forse parlerò di questo nel video c'è stato il caso di facebook ieri oggi non so se l'altro ieri è scoppiato il bubone e si è saputo che in nord america per il caso delle elezioni almeno solo per quello facebook abbia venduto i dati di più di 5 milioni di persone io lo vengo dicendo in facebook stesso attenti perché anche se avete un profilo falso se avete una foto che non è la vostra se avete un nome che non è il vostro se date fastidio agli altri in facebook zuckerberg mark zuckerberg lo sa chi siete voi da dove date fastidio perché ci sono stati degli utenti dei contatti miei che si dicevano miei seguaci youtube e miei amici che invece eh, mi davano fastidio allora eh, io gli ho detto a loro eh, se cercate di importunarmi sappiate che rimarrà registro di tutto quello che facete anche quando non mettete il vostro nome la vostra foto né nulla come faccio io e molti utenti perché perché eh, va bene che di me, vedono le foto, vedono i video, vedono come scrivo, e quindi anche il mio nome, Sant'En Chan è un mio nome buddista. Sono eh, ho preso rifugio in una comunità buddista cinese quindi è un mio nome. Ma anche se voi che mi importunate, non mettete il vostro nome, ne mettete uno a caso e mettete foto a caso. Poi si vedono questi profili che sono di o di stalker o di eh, spammer o eh, di provocatori, diciamo, che non hanno eh, articoli personali, ma sempre pubblicano notizie, informazioni chissà da dove prese, magari di parti politiche, ma quello non gli è utile. Per nascondersi perché in definitiva, quello che succede è che l'identità in Facebook è l'IP tanto dinamico da casa o dal cyber come l'IP che ti dà Facebook stesso dal momento che fai il login, quindi di te sanno tutto, anche studiando gli algoritmi eh, delle tue pubblicazioni e del tuo profilo. E delle foto che metti che non sono tue, i tuoi gusti, tutto, quindi ti possono studiare e rintracciare la volta che ti connetti a Facebook ad un altro computer o di un altro cellulare o dispositivo mobile o fisso. Quindi, eh, care amiche ed amici, Facebook, pure se voi mettete un nome o un soprannome che non è il vostro o un eh, uno pseudonimo un nickname. Non mettete materiale vostro? Buonasera, Isaac. Come va? Facebook vi può rintracciare geograficamente lo stesso. Poi, soprattutto, ci sono. Ecco, c'erano dei troll che mi davano fastidio e mi hanno dato fastidio per parecchio tempo. Ecco, loro non mettevano il loro nome. Eh, cambiano spesso il nome. Le foto eh, non postano nulla di loro, però giocano le applicazioni dei giochi di facebook quindi come si è visto attraverso le applicazioni ti rubano i dati bene isaac sto bene anch'io grazie con le applicazioni dei giochi ti possono rubare i dati e questo è il punto quindi eh, cambiamo subito il titolo scusate se ci metto un istante hanno rubato i dati di 5 milioni di profili allora scusate che tardo un momento ecco fatto che sto in silenzio correggendo qua il titolo perché gli metto anche gli hashtag io penso se negli us hanno rubato 5 milioni di profili dati, eh, pensa a cosa può essere successo eh, in altre parti del mondo 5 milioni niente di meno dicono che eh, nell'olocausto siano morte 6 milioni di persone qua si parla di, di 5 milioni non so se mi spiego hanno fatto un olocausto informatico Qua adesso mettiamo libera licenza scegli la lingua italiano e notizie politica data di oggi track in questo modo vediamo un po hanno rubato quindi ecco qua hanno rubato il titolo l'ho cambiato un altro scan breaking news un altro scandalo di facebook e il titolo hanno rubato i dati di 5 milioni di profili negli usa ciao duccio barbacani eh, come stai ciao duccio barbacani scusa l'attesa ma stavo correggendo il titolo perché così poi una volta che stacco visto che sono le 22 e 33, ma quello sarà il titolo della discussione breaking news un altro scandalo di facebook hanno rubato i dati di 5 milioni di profili negli usa 6 milioni di profili adesso negli usa non, non c'è una dittatura ma vi voglio informare che in olanda operava nel dopo guerre, dopo la prima guerra mondiale l'ibm e in olanda con fini pacifici, il governo olandese promosse la raccolta di informazioni e di dati di tutti i cittadini, di tutta la popolazione. All'epoca i computer funzionavano con le schede perforate, cioè delle schede che si perforavano per leggere poi l'informazione, si passavano attraverso un lettore. E quindi si avevano degli immensi archiviatori, degli immensi archivi, no? Con dei cassettini lunghi e queste schede perforate. Perché? Perché per esempio volevano dare il giusto omaggio religioso ai soldati dell'esercito e della marina. Siccome c'erano anche molti ebrei e molti non cristiani o molti cristiani di diverse confessioni nell'impero coloniale olandese, si decise quindi che si doveva schedare eh, l'orientamento sessuale, la religione, tutto, anche le credenze politiche di ogni cittadino. Ma questo soltanto a suo beneficio, chiaro, poi venne il nazismo, bombardò Olanda, l'occupò e si impandronì eh, dei computer dell'IBM e del suo patrimonio di schede perforate sulla popolazione dei dati statistici eh, che includevano anche i domicili, poi bisogna anche dire che c'è stato un oscuro capitolo dell'IBM perché l'IBM ha collaborato con i suoi ingegneri. Alla lettura di quell'informazione, allora che è successo? Che siccome spontaneamente tutti collaborarono con il governo olandese e l'IBM per dare i loro dati, e i nazisti seppero eh, chi erano gli ebrei e dove vivevano, chi erano i comunisti e dove vivevano perché i comunisti, per esempio, sono atei o erano atei e quindi non volevano un funerale religioso e il governo olandese quindi gli dedicava un funerale laico e gli ebrei hanno bisogno di un funerale religioso loro quindi così il governo olandese poteva dare un funerale a tutte le persone conveniente anche per sapere agli indigenti se dargli carne di maiale o no se bevevano vino o no Invece eh, se ne impadronirono i nazisti una volta occupata Amsterdam, Rotterdam, tutti i Paesi Bassi che fecero una guerra eh, prima dell'invasione della Polonia e durante l'invasione della Polonia furono alleati con Stalin e l'Unione Sovietica. Quindi eh, Stalin provò a invadere la Finlandia e la Svezia. E Hitler provò anche a invadere la Finlandia, ma soprattutto l'Olanda e la Danimarca e ci riuscì con l'Olanda. Poi, eh, quando fronteggiò Stalin, Hitler invase la Svezia, allora, in base tutta la Repubblica Scandinava, la, la Repubblica, perdono, mm, la Repubblica, la che poi sono monarchi, mm, la, la penisola scandinava. E che c'è poco tempo vado di fretta allora vi dicevo le migliori intenzioni di schedare le persone per salvaguardarne i diritti i privilegi e invece sono state le peggiori intenzioni perché eh, hanno favorito quelle informazioni di chi era comunista di chi era ateo di chi era ebreo di chi era eh, di sinistra marxista, eh, l'età della popolazione e tutto il resto i domicili e tutto ai nazisti adesso io mi chiedo: a livello planetario, tutti noi mettiamo o il nostro nome religioso, come nel mio caso Sant'Enchan, o mettiamo eh, il nostro vero nome, mettiamo soprattutto le foto anche se c'è gente che non mette il loro vero nome, mettono dei soprannomi per i quali sono conosciuti comunque mettiamo le foto mettiamo eh, video e soprattutto cosa che non si sa quando si scrive un art articoli di proprio pugno quando si scrivono articoli di proprio pugno con l'euristica possono valutare il, lo stile di chi li scrive e dove li pubblica ma anche da dove li ha pubblicati quindi ti rintracciano comunque la mia preoccupazione quindi è in mano di chi può finire quello che uno pubblica la propria informazione perché ha visto con che insistenza facebook se tu non lo metti o lo cancelli ti chiede ma di che città sei dillo ai tuoi amici eh, dove sei nato vivi in un'altra città che sport fai che libri ti piace leggere che le religione professi sei fidanzato o sposato scapolo o celibe c hai figli? Quanti figli hai? Eh, di che confessione religiosa sei? Sembra un po' il questionamento che faceva lo Stato olandese in buona fede ai cittadini per poi pubblicare tutto con l'IBM per tenere le schede. Isaac Cambridge Analytics avrebbe raccolto dati da 50 milioni di utenti Facebook e voleva utilizzarli per sviluppare software per prevedere e influenzare il voto degli elettori esatto isaac ma io ti dico che eh, siccome per esempio ci sono molti malintenzionati come ho detto prima dell'esempio olandese no che l'ibm in buone intenzioni del governo olandese ha raccolto dati privati e personali poi sono stati invasti dai nazisti e hanno potuto i nazisti perseguitare meglio le persone di origine africana, di origine asiatica, gli ebrei, i cattolici che si opponevano al nazismo, i, tutte le persone che si opponevano al nazismo, i comunisti, i socialisti, i sindacalisti, anche non di sinistra, le persone che risultavano affettate mentalmente o invalide per eliminarle, quindi, se la Cambridge Analytics, poi adesso che c'è questa informazione: 50 milioni di utenti Facebook solo negli Stati Uniti, magari che loro sono in grado di, di rintracciare un utente perché magari tu non metti la tua foto, non pubblichi cose tue, eh, non metti video. Foto, non c'hai foto di profilo. Però eh, giochi a roba ai giochi che, che di applicazioni per Facebook. E poi rispondi a delle domande semplici: di che confessione sei, che ti piace leggere, eh, i film che guardi. Dati sulla tua famiglia. Di dove sei, dove vivi eh, dove hai vissuto. Te lo chiedono con insistenza: io ho cancellato tutto e me lo continuano a chiedere con insistenza. Esatto, si lasciano comunque delle tracce. Esatto perché c'è loro studiano attraverso l'euristica la forma nella quale introduci i dati. E come scrivi quindi sono capaci anche di, di studiare il, il tuo stile di scrittura quindi se ci sono dei gruppi xenofobi in nord america che comprano informazione possono essere neonazisti possono essere estremisti di estrema sinistra possono essere eh, eversivi di destra o sovversivi di sinistra insomma razzisti che non tollerano gli italiani, che non tollerano i cattolici, che non tollerano gli atei, che non tollerano eh, gli ebrei, gli omosessuali, gli indigenti, eh, categorie anche eh, come qualcuno che mi ha discriminato in un video e che io ho lasciato il nome eh, qua, l'ho messo, che eh, eh, non, so, non, non gli piace la mia electronic dance, no? A una persona che mi ha fatto dei commentari cattivi e io dico a voi e io non lo banno e ho voluto far vedere il commentario ma è questa persona che mi ha fatto un commentario cattivo e da lì con sembra che è un estremista e poi c'è stata anche un'altra persona che ha fatto dei commentari cattivi vabbè eh, sempre ci sono dei dei commentari Cattivi, però, non è quello il punto. Io di, mi chiedo e vi chiedo eh, se questa informazione, adesso, questa compagnia Cambridge Analytics la raccolta eh, c'è più di 50 milioni di, di profili. E quindi io devo cambiare il titolo. Mi vedo forzato a cambiare il titolo se sono 50 milioni. Poi magari si scoprirà che sono 500 milioni anche fuori dagli Stati Uniti, capito. E quello il problema: eh, se poi rivendono questi dati a, eh, a persone o a organizzazioni poco affidabili di estremisti, eh, e che, che succede? Che può succedere? Che può arrivare a succedere? che arrivano a perseguitare le persone come è successo in olanda da parte dei nazisti tanto in europa fuori eh, tanto in olanda come tanto in olanda come fuori dall'olanda poi i tedeschi hanno perseguitato milioni di persone con la parola almeno non ti preoccupare e non ti preoccupi di niente scrivi almeno 5 milioni di profili beh io ho messo 50 punto sul sensazionalismo poi ecco fra 50 e eh, vediamo 50 milioni di utenti facebook vediamo che trovo eh, perché se mi dice di sì l'ombra del potere 50 milioni di utenti facebook spiati da trump quindi c'è conferma che sono 50 milioni qua c'è scritto questo eh, quindi un giorno fa questo si sapeva da ieri eh, del caso montesi ma matteo montesi della chiusura del suo canale Beh, eh, come dire beh trump no non credo che che trump ci avesse eh, che trump ci avesse di persona eh, Qualcosa da fare, comunque è impressionante come anche Facebook abbia perso per le dichiarazioni e altre reti sociali come Snapchat per le dichiarazioni di modelle ed utenti importanti azioni nella borsa. Per esempio, Snapchat. Ultimamente, un'attrice si è lamentata che gli ultimi aggiornamenti non erano buoni. C'è stato in Snapchat un crollo delle azioni del 5 o 7 per cento. Nessuno ha spiato nessuno. Hanno truffato facendo completare i questionari a ah, Isaac, da uffici legali legati a Trump. La cosa è risaputa. Duccio Barbacani: Nessuno ha spiato nessuno. Eh, Isaac: Hanno truffato facendo compilare questionari. Isaac, ma che veniamo dichiarati, per... ma che venivano dichiarati per altri scopi beh d'altra parte guardate lo hanno detto nella tele molti esperti se tu dai l'autorizzazione a delle applicazioni che funzionano tanto nel computer come nel cellulare in facebook o in altri siti portali eh, di utilizzare determinate concessioni tanto nel computer come nel cellulare per esempio ti chiedono la gestione delle foto e eh, la gestione eh, della linea telefonica cioè quando un'applicazione ti chiede troppi permessi tanto in facebook dal personal computer come dal cellulare tu devi avere dei sospetti allora chi c'ha ragione qua c'è una discussione fra duccio barbacani e isaac nel dirmi che che sì che è vero che Trump ha fatto spiare Trump non ha fatto spiare, io mi documento ancora. Non ho incontrato altre info, dice Isaac. E, bene, io vorrei sapere chi è interessato a dire che una bugia sul fatto che abbiano spiato attraverso Trump 50 milioni di utenti. Quello che eh, attraverso Facebook, quello che ho trovato ora in rete, documenta. La cosa come l'ho descritta infatti come l'ho trovata anch'io domani caricherò un video sull'argomento bene duccio barbacani aspettiamo eh, intrepidi il tuo video però fino adesso si è detto che attraverso facebook hanno rubato le informazioni per la campagna elettorale perché dovrei allora isaac perché dovrei dare più credito alla tua versione duccio sono pronto a cambiare idea anzi auspico sempre di trovare la verità comunque resta il fatto che hai risaputo che attraverso le reti sociali non dico i presidenti come donald trump ma addirittura i singoli hacker stalker pranker eccetera e troller possono rubarvi informazione soprattutto in chat facendovi parlare prendendovi l'IP della chat Ok, vedrò il tuo video Duccio, disse, dice Isaac. Allora, ecco a questo punto volevo già, eh, perché si fa tardi, volevo già eh, lanciarvi eh, questa proposta. Visto che i miei amici, eh, sono più di quattro, eh, stanno discutendo freneticamente tra di loro, voglio che anche voi discutiate freneticamente fra di voi. E poi commentiate nel video quando lo vedrete già caricato perché adesso sono le 22.50 circa e... iscriviti al mio canale di Aulo Duccio Barbacani vediamo io mi sembra di essere iscritto eh, al canale però eh, non si sa mai non si sa eh, vediamo un po Duccio Barbacani eh, sì, sono iscritto ed ho azionato la, anche la campanella caro duccio barbacani eh, quindi io sono sono iscritto allora eh, mi rivolgo a tutte e tutti voi che vedrete questo video quando già sarà caricato Ah, bene perfetto eh, fra youtube ci si deve aiutare devo ancora guardare i tuoi i tuoi video duccio lo farò al più presto e li commenterò anche e se posso lì di fondo fai altrettanto con i miei magari vai a vedere quelli più vecchi perché io ho fatto tanti video che hanno meno di 200 visualizzazioni ma li ho fatti col cuore allora vi dicevo a tutte e tutti voi se questo tema vi sconfinfera se eh, avete dei dubbi eh, ditemi secondo voi eh, allora gli metto il punto interrogativo per essere più esatto ma secondo voi è vero che, eh, hanno rubato 50 milioni eh, come dicono ormai le notizie da più di un giorno eh, 50 milioni eh, di, di profili negli usa di dati personali che non riguardano soltanto le foto il nome o quant'altro ma ehm, Lascio il punto interrogativo così si sottintende che dovete rispondere ma loro riescono anche a vedere da come si pubblicano le notizie eh, da dove le pubblichiamo quindi molti eh, non appaiono con la loro faccia si mettono i soprannomi più strani non pubblicano foto o video però intanto giocano alle applicazioni che gli chiedono l'accesso al router l'accesso al cellulare l'accesso quindi loro hanno eh, non dico rubato perché lo hanno fatto con il consenso degli usuari ha, hanno preso informazione perché purtroppo noi non leggiamo le istruzioni quando dobbiamo giocare a, a quel giochino in facebook magari con il messenger nel cellulare per fare i gol ecco per fare i penali quel giochino prima di iniziare a giocare ci chiede il permesso di prendere i dati dal cellulare allora deve essere sospetto se ci chiede il permesso di eh, utilizzare la galleria di foto, di utilizzare le foto, di utilizzare il registro dei contatti del cellulare, di utilizzare i contatti di Facebook, i contatti di Google Plus. Ci sono molte applicazioni per togliere unfollowers da da Instagram e da Twitter che ti chiedono di iscriverti attraverso Facebook e di utilizzare i dati di Facebook. Poi tu ti lamenti che utilizzano le tue informazioni di Facebook, degli spammer o dei, degli stalker e non sai da dove hanno preso i dati, ma li hanno comprati da una database che tu hai consentito a creare anche con i tuoi dati, perché tu cedi eh, privilegi a delle applicazioni per utilizzarle totalmente. Se ti chiedono per esempio di utilizzare il router del tuo internet di di no eh. quello adesso è bloccato per due settimane ah, a me piacerebbe sapere cosa ha fatto montesi perché gli hanno chiuso il canale i canali quello gli ha, eh, ha quello ad di adesso è bloccato per due settimane. Sta caricando video su Revenge Montesi, mi pare si chiami il nuovo canale Isaac. Duccio, pure, ma perché esiste pure un blocco temporaneo Isaac? Esiste la possibilità di inibire il caricamento per un determinato periodo come ammonimento? Quello che posso dirti dice Isaac di certo è che i suoi haters storici Segnala, non lo segnalano più, anzi, stiamo cercando di aiutarlo. Isaac, il, il punto è che ci sono delle mine vaganti che per i picca o altro non lo lasciano in pace. Duccio, mi pare di aver intuito in uno dei nuovi video che abbia parlato di Pamela, la ragazza fatta a pezzi. Forse avrà fatto qualche commento razzista, Duccio, però non so. Isaac scusa se ho spammato un po' di info per Duccio no no fate pure mi piace che la gente parli nel canale Duccio eh, grazie Isaac Isaac Duccio i motivi della chiusura sono nel primo per razzismo e stigazione all'odio il secondo per spam e pratiche ingannevoli c'erano video compromettenti ma niente di assurdo il fatto è caro Isaac e caro Duccio che una volta che tu eh, chiudi un canale o cancelli un video o ti chiudono un canale i video non ti appartengono più allora che è successo lo stesso che se voi andate a vedere il canale dell'orco patatone eh, che ha tutti i video di eh, john Doe 74 e della sua cricca di amici eh, che facevano finta di insultarsi fra di loro per Avere audience purtroppo però hanno detto cose che non dovevano dire, hanno mostrato anche delle armi tipo un cortello e gli hanno chiuso i canali. Adesso hanno pubblicato i loro video eh, che, eh, che loro non possono rivendicare i, i successi dei quei video economici. E lo stesso con Giuseppe Simone, gli hanno cancellato un sacco di canali ma hanno salvato i suoi video. Quindi alla fine se qualcuno farà i soldi con i video di Giuseppe Simone non sarà lo stesso Giuseppe Simone. Lo stesso è successo con Matteo Montesi, hanno chiuso il, il suo canale storico perché ne ha avuto tanti. Due dicono che portavano i nomi dei suoi animali, dei suoi cani e li ha dovuto chiudere perché c'era una causa di separazione e voleva l'affidamento dei suoi figli. Allora, quando ha aperto il terzo canale che è stato quello più grande che gli hanno chiuso qualcuno ha iniziato a eh, caricare su una su un suo canale brani dei suoi vecchi video e quindi eh, qualcuno fa soldi con i video di matteo montesi perché non gli appartengono più una volta che tu togli il video dal canale eh, non ti appartiene più il video una volta che chiudono il tuo canale il tuo video non ti appartiene più se io cancellassi questo live e qualcuno l'avesse salvato e caricato sul suo canale, poi non posso reclamare che è mio, perché non ho neanche magari decido di chiudere il canale di YouTube. Io e non ho più un canale quindi non, non sono più titolare di nulla, e, e quindi eh, basta anche una segnalazione. Una sola segnalazione per eliminare un video, e sì, eh, però ci deve essere un motivo nel video per eliminarlo se non dici parolacce per esempio io posso segnalare i commentari eh, matteo ha il logo registrato però non ha più partnership ah, gli hanno tolto a me hanno tolto la monetizzazione perché ci occorrono 4.000 ore all'anno di views ne ho 2006 ma ho la partnership posso fare le live eccetera però ritornando al tema di prima perché purtroppo guardate gente eh, sono quasi le 11:00, sono da 39 minuti in live e stiamo divagando ditemi e questo lo dico a voi nei commentari perché adesso chiudo e lo dico agli amici ed amiche che ci seguiranno che mi vedranno dopo eh, breaking news un altro scandalo di facebook hanno rubato i dati di 50 milioni di profili negli USA e magari nel mondo. Secondo voi è vero o no? Il problema è che Matteo continua a rispondere male agli utenti. I ragazzi più giovani e più permalosi prendono la cosa come pretesto per segnalarlo. Ebbene, farò un altro video sul caso Matteo Montesi dovrebbe ridimensionare tutto e rendersi conto che YouTube ultimamente è cambiato youtube è cambiato perché gli sponsor non vogliono cose che non possano sponsorizzare tipo Walt disney si ricapitano in un canale dove matteo montessi già diversi strani ne fa tanti infatti a me hanno monetizzato solo 26 video eh, io li monetizzavo tutti ma solo 26 li hanno accettati alla monetizzazione dei miei quasi 800 e, e mi hanno pagato solo su un video quello che ha superato le 100.000 views allora mi raccomando, cari amiche ed amici, eh, faccio questo video. Ho fatto questo video perché voi lasciate la vostra opinione. Secondo voi hanno rubato i dati di 50 milioni di profili negli USA, o invece, sono stati propri usuari di Facebook e delle sue applicazioni che, senza renderne con, rendersene conto, hanno dato alle applicazioni di Facebook e a Facebook il pieno controllo dei loro dati? Quindi a volte non si guarda i contratti per utilizzare un'applicazione e non si guarda i permessi che si dà al proprio Facebook di utilizzare i propri dati e si accetta incondizionalmente. Eh, no, sono romano, ma non ho pronuncia, non ho inflessione. Allora, sono stati ingannati o si sono ingannati da soli gli usuari di Facebook. Hanno rubato dati solo negli Stati Uniti a 50 milioni di profili o anche al resto del mondo potrà capitare a voi è vero come qualcuno dice che dietro c'è eh, la campagna elettorale di donald trump magari non sarà stato lui direttamente a organizzare tutto magari sarà stato qualcuno dalla russia con amore dal freddo la spia che venne dal freddo non so eh... beh usuario perché si, si legge in giro usuario di facebook colui che utilizza utilizzatore mi sembrerebbe un po un tecnicismo uh, un usuario colui che usa usuario uh, non colui che viene dall'usa commentario perché si fa il, il, il commento commenti commentario vabbè ehm, no non sono spagnolo commentario una volta si diceva lascia il tuo commentario in descrizione io sono utilizzatore finale vabbè utente si dovrebbe dire in italiano a ah, utente si sì, giusto usuario beh una volta ci insegnavano a scuola anche usuario vediamo un po eh, usuario con lui, usuario il dizionario dice Titolare di un diritto d'uso dal punto di vista giuridico quindi in italiano usuario il titolare di un diritto d'uso dal punto di vista giuridico quindi giuridicamente noi anche se gratuitamente siamo usuari di facebook perché abbiamo dal punto di vista giuridico un diritto d'uso noi siamo titolari gratuiti di un diritto di uso dal punto di vista giuridico facebook quindi usuario non è spagnolo è una terminologia giuridica italiana ecco qua è un aggettivo è sostantivo e maschile ve lo lascio qua ecco qua usuario usuario eh, no perché non abbiamo diritto a niente solo ad usare, ad usare funzionalità che facebook decide di farti usare sì ma tu puoi decidere con quali limitazioni può utilizzare quello che tu metti quindi se le foto sono eh, le metti con dei limiti in teoria non le può vendere a terzi anche se poi sappiamo che eh, dicono è stato un hacker e utilizzano però in teoria tu puoi limitare come le applicazioni che scarichi dal cellulare se ti chiedono eh, come instagram di utilizzare il 3g il 4g il wifi la lista dei contatti la galleria delle foto troppe cose non utilizzare l'applicazione bello mio bella mia poi ti lamenti eh, comunque eh, adesso so perché io utilizzo usuario usuario e non utente e lo sapevate voi che io sono perito ragioniere ecco io sono perito ragioniere usuario finale e non utente finale lo so perché eh, nel cedimento di un bene della nuda proprietà o nel caso dell'affittuario e dell'affittante c'è eh, l'usuario finale che è colui che per esempio beneficerà dell'affitto di una proprietà di un bene di una macchina Beh, comunque adesso vi devo veramente lasciare. Adesso stiamo parlando di ragioneria. Io sono perito ragioniere e quindi mi era familiare il termine usuario per quello, ma non divaghiamo! Bando alle ciance ormai ci siamo riusciti, sono le 5 ed io trasmetto da 46 minuti sono veramente stanco. Voglio continuare a leggere il mio libro di Havard Philip Lovecraft Le Montagne della Follia e voglio dormire prima di mezzanotte beh l'importante è comunque capirsi grazie giovanni persia bella live abbiamo toccato vari argomenti è stato isaac e cinque persone dal vivo non so se siete arrivati a un massimo di sette. ecco a tutte e tutti quanti voi anche io stacco buon proseguimento a tutti isaac ciao isaac eh per tutte e tutti coloro che guarderanno il mio video dopo mi raccomando ditemi secondo voi quest'altro scandalo di facebook è vero o finto hanno rubato i dati di 50 milioni di profili negli usa o sono stati gli incauti eh, qua come dice il nostro amico giovanni eh, eh, utilizzatori finali gli, gli, gli ignari usuari eh, gli ignari utilizzatori di facebook che hanno concesso eh, troppe mh, licenze alle applicazioni che utilizzano perché si direbbe che hanno eh, raccolto i dati attraverso eh, i dati che gli utenti permettevano che gli stessi utenti permettevano a determinate applicazioni di raccogliere quindi se tu eh, attraverso il computer o il cellulare permetti a un'applicazione di raccogliere i tuoi dati sei un utente che non è prevenuto e allora permetti a qualsiasi eh, applicazione dal cellulare o eh, dal computer di facebook e di qualsiasi altra rete sociale di utilizzare i tuoi dati magari adesso quei 50 milioni di dati dentro e fuori gli stati uniti saranno stati già venduti a terzi e ad altri e ad altri chissà per quali finalità e ho già spiegato prima cosa è successo in olanda con l'ibm e l'invasione da parte del terzo reich dell'olanda eh, che in olanda e in europa poi hanno perseguitato nemici politici e ideologici allora eh, mi raccomando secondo voi è vero i 50 milioni di profili negli usa sono stati eh, clonati perché gli utenti ignari davano eh, permessi alle applicazioni senza sapere che permessi erano perché molte volte i contratti non si leggono o se sono stati eh, truffaldinamente marpionati no perché non abbiamo diritto a niente solo ad usare funzionalità che facebook eh, giovanni dice no non le cede a terzi ma non sono più di tua proprietà Vende beh, comunque l'importante è capirsi: vabbè, qua che dice poi, per ultimo eh, Giovanni Persia, lo smartphone è una miniera di dati per impostazione di sistema. I dispositivi comunicano automaticamente di che marca e modello sono, per esempio, esatto, poi dicono che i cellulari cinesi inviano moltissime informazioni in Cina, come se non bastasse, costano poco, tutto il mondo li compra. È come se non bastasse, vengono con Google che manda informazione negli Stati Uniti e uno se carica i video in Vimeo manda informazione in New York, se carica video in Daily Motion li manda in Francia e se US utilizza Google li manda negli Stati Uniti, non c'è nulla che li manda in Italia. A parte virgilio.it, allora, voi tutti che ne pensate? È stato per le elezioni c'è dietro magari non dico donald trump in persona magari qualche suo assessore eh, c'è dietro putin ecco aspetto che commentiate questo video metterò domani forse o questa notte tardi i video consigliati e anche le anteprime dei video così farete clic in quei video più visti <coughs> mi raccomando diffondete i video più visti ma anche quelli meno visti Commentateli, gli like aiutatemi a raggiungere le 4000 ore per raggiungere di nuovo la monetizzazione i video miei che vi piacciono del mio canale condivideteli e poi un'altra cosa condividete questo video se volete che i vostri amici partecipino di questa discussione e commentino dicano la loro se secondo loro hanno rubato i dati di 50 milioni di profili negli usa oppure sono stati gli ignari utenti che hanno permesso hanno dato troppa licenze di utilizzo dei dati alle applicazioni oppure se un effetto collaterale di stare nei social per me che quando un'applicazione per cellulare o per computer chiede troppi permessi eh, non gli si debbono dare e se non è possibile togliere qualche permesso non bisogna caricare l'applicazione per esempio il gioco dei rigori del messenger per cellulare ti chiede tutti i permessi possibili. io poi a un certo punto gli ho cancellato qualche permesso e mi ha permesso <coughs> di non accedere alla rubrica dei contatti devo dire che il cellulare con il quale mi filmo non lo utilizzo eh, per fare chiamate telefoniche perché non ha la scheda sim però non gli voglio dare il permesso e quindi si possono togliere permessi alle applicazioni con questo vi lascio perché mi si sta a riscaldare il cellulare come un ferro da stiro vi ringrazio di avermi seguito e ringrazio tutti e tutti voi dei vostri commentari mi raccomando se questo tema vi intriga se avete una risposta a quella che ho convertito in una domanda breaking news un altro scandalo di facebook perché ne ha avuti tanti rubato i dati di 50 milioni di profili negli usa e chissà se non ne hanno rubato fuori dagli usa volevo chiedere ma poi era troppo lungo oppure sono stati eh, gli, gli ignari utenti come me come tutti voi che non togliamo permessi alle applicazioni e ai social forum ai social network che ci facciamo prendere i dati e dobbiamo vedere i permessi che hanno i social network e le applicazioni da cellulare e da computer prima di utilizzarli cioè una volta che eh, ti danno il permesso di utilizzare un'applicazione o un social network o un programma o eh, mh, qualsiasi altra cosa eh, prima di iniziare ad utilizzarlo configurane eh, metti le foto solo tra amici metti che non possono rivendere i dati non so cerca di fare qualcosa comunque certo una forma di aggirare da tutto c'è perché i tuoi stessi contatti ti possono tradire comunque io lo dico per l'ultima volta a quelli che mi hanno opportunato a facebook che facebook sa tutto di loro e tutto quello che hanno pubblicato anche nei messenger privati che mi hanno mandato <ride> per quanto non abbiano la loro foto e il loro nome e non pubblichino nulla di loro ma pubblichino articoli di altri quello che succede è che loro giocano molto eh, soprattutto ai giochi nel messenger di facebook allora che succede che così sanno tutti i dati loro i loro algoritmi la loro posizione e tutti i messaggi in privato che mi hanno mandato allora mi raccomando commentate questo video Adesso taglio perché già sono veramente molto stanco. Leggerò LoveCraft per quelli che vedranno il video adesso. Guardatelo eh, e lasciatemi un vostro commentario: che ne pensate? E veramente gli hanno rubato 50 milioni di profili negli USA e per la campagna elettorale? O eh, sono stati gli ignari usuari che non cancellano i permessi e si fanno prendere i dati a man salva E poi i dati adesso hanno a loro disposizione che non li restituiscono né li distruggono li continueranno a dare ad altri a cedere in cambio di beni di servizi di denaro cioè in pratica questi 50 milioni di profili di facebook andranno in giro per tutto il mondo come informazione venduta clandestinamente voi che ne pensate voi stessi state in uno di quei 50 milioni di profili a voi largo sentenza guardate i video consigliati e nelle anteprime anche così sapranno che vi piace guardare i miei video condividete i miei video mi raccomando aiutatemi a raggiungere le 4.000 ore di visualizzazione per recuperare la monetizzazione youtube si avvicina a dovermi dare 100 dollari però non me li dà perché non ho la monetizzazione ma non mi ha tolto la partnership quindi io non chiedo denaro non do la paypal come fanno molti youtubers non faccio l'elemosina, non chiedo denaro ma chiedo visualizzazioni guardatevi quanti più video possibile e fateli guardare mandando il link per email o attraverso i network mi raccomando aiutatemi perché sono disoccupato allora senza più dire vi lascio perché altrimenti non finisco più mi raccomando condividete questo video e tutti i miei video che vi piacciono un abbraccio dal vostro e grazie per avermi seguito fin, fin qui e vi lascio dopo una live di 56 minuti non voglio arrivare allora perché veramente sarebbe troppo ciao